Allora, iniziamo oggi questo mh, argomento no, che è citato qua, introduzione a Python, eh, per cominciare ad avvicinarci mentre diciamo così, in parallelo continuiamo a, a, diciamo così, ad affinare un po' le nostre capacità di, di, di costruzione di diagrammi di flusso, eh, cominciamo ad avvicinarci anche poi al linguaggio di programmazione con il quale verranno eh, poi implementati eh, i, i, i programmi che faremo. Eh, Oggi eh, magari mi concentro su questa parte, visto che abbiamo solamente un'ora e mezza, domani che avremo tre ore, magari riusciamo a dedicare anche un po' di tempo a rivedere eh, il diagrammi di flusso eserciti la volta scorsa, quindi eh, magari anche guardando, vedendo una soluzione al problema dei fiori del fioraio, no? che è tutto sommato. Eh, c'è cioè anche un pochino divertito cioè abbiamo anche giocato un pochino su Slack durante il weekend eh, cercando di commentare e ragionare sui vari facendo anche un po' le pulci no? a quelle che erano soluzioni che magari erano anche soluzioni buone però se uno comincia Diciamo così, a cercare di vedere il dettaglio eh, si accorge che eh, magari o, o ad ogni, dietro ad ogni soluzione, soluzione c'è un nuovo problema risolto il quale le cose vanno complicate eccetera eccetera, questo purtroppo eh, ci, ci insegnerà che praticamente non c'è mai nulla di, eh, di scontato, mai nulla di eh, finito, cioè, nell'informatica c'è sempre qualche cosa da migliorare, e una delle cose che abbiamo sicuramente imparato no? cioè, nel, nel giocare, nel condividere il, il, il, il, le, le possibili soluzioni al, al, al diagramma di flusso sul, sul fioraio era eh, cercare di pensare a quali sono i vari casi in cui il programma può funzionare ah, quindi dobbiamo sempre immaginarci eh, ok, se i dati di input sono fatti in un certo modo ad esempio lui vende 5 euro, poi 10, poi 15 eh, che risultato deve dare, oppure se vende un fiore solo alla fine della giornata, oppure se non ne vende nessuno, oppure se li vende tutti con lo stesso identico prezzo, cose di questo genere, eh, bisogna verificare che il programma eh, funzioni in tutte le eh, possibili eh, combinazioni, in tutti i possibili dati, in tutti i possibili valori eh, e, e dobbiamo proprio sforzarci di immaginare quali sono i valori che potrebbero mettere in crisi il programma. Se ci abituiamo noi magari a pensare all'algoritmo nel caso normale, nel caso semplice, nel caso in cui non ci sono anomalie e poi una volta fatto questo ci chiediamo sì, però che cosa è che potrebbe mandarlo in crisi, quali sono le condizioni particolari, allora scopriremo eh, che poi l'algoritmo magari dimentica di trattare alcune condizioni e andremo a migliorarlo, a raffinarlo in modo da diciamo, rimuovere tutti quelli che sono dei malfunzionamenti che magari emergono, eh, diventano evidenti solamente in casi particolari, in casi limite, no? quelli che in, in italiano chiamiamo eh, condizioni limite o casi limite, eh, in inglese invece normalmente vengono chiamati corner cases, quindi casi d'angolo, eh, che diciamo così corrispondono ai valori di solito minimo, massimo, 0, eh, 1, un valore negativo quanto lo aspetti positivo e cose di questo genere, sono tutti casi che... Eh, di solito non ci vengono in mente, perché noi pensiamo al caso normale del fiorario che vende qualcosa, eh, ma se cominciamo a pensare tutto a, a, alle varie casistiche possibili, ci accorgiamo che ci sono più casi da considerare. Questo, diciamo così, l'abbiamo un po' preso come lezione e dovremo tenerlo presente sempre quando andremo a sviluppare i nostri, i nostri eh, programmi. Ma proviamo a venire un pochino più al, al lato pratico. Eh, poi ricordatemi che negli ultimi 5 minuti della lezione comincio a darvi qualche indicazione in più riguardo a, al laboratorio di giovedì eh, e poi domani ne parleremo con più, avendo 3 ore, diciamo, ne parleremo con più calma eh, allora, parlando di, del linguaggio Python è un linguaggio che risale grossomodo all'inizio degli anni 90 un nome un po' strano per essere un linguaggio di programmazione eh, è stato inventato da questo signore No, questo signore, che noi in italiano lo leggiamo Guido Van Rossum, ma in realtà lui si chiama Guido, perché è olandese, quindi non lo pronuncia sicuramente all'italiana, eh, a un certo punto ovviamente usava i linguaggi di programmazione che erano esistenti all'epoca, eh, in particolare il C, C++, un pochino anche Java, eh, ma si è reso conto che erano linguaggi, in certo senso, che avevano già un certo gradino di ingresso, cioè richiedevano già una certa eh, competenza per potersi usare, ma perché erano pensati per una, un tipo di utenza particolare erano pensati per dei programmatori diciamo, professionisti che dovessero tenere in piedi dei programmi anche di grande dimensione e soprattutto, visto anche la potenza scarsa delle macchine dell'epoca eh, che fossero molto efficienti durante l'esecuzione quindi fossero veloci quindi alla fine il programmatore faticava di più per, fare, eh, per costruire un programma che fosse più efficiente e più rapido da, in esecuzione. Van Rossum ha pensato invece che fosse necessario proprio perché l'informatica stava esplodendo creare un linguaggio che fosse adatto anche a chi stava imparando a chi non avesse necessità particolari di efficienza esagerata oppure di programmi di una vastezza esagerata ma che permettesse a chiunque di risolvere, di implementare dei programmi anche di dimensioni medie, normali, con però una semplicità molto maggiore rispetto agli approcci che erano, eh, diciamo così, forzati dai linguaggi esistenti. E con un po' di. Eh, anche paracaduti in più per il programmatore cosa intendo? che mentre chi ha già usato il C sa quanto è facile accedere a una locazione di memoria che non esiste quindi far sì che il programma abbia un comportamento imprevedibile e con, con Python questo non è possibile perché il Python controlla tutti gli accessi alla memoria e quindi in quel caso il programma si ferma con un messaggio di errore eh, ben chiaro eh, l'altra cosa che ha Python rispetto agli altri linguaggi in gergo l'ho no? no, chiamato uh, all batteries included cioè quando immaginate quando voi comprate un giocattolo no? e, e nella scatola del giocattolo non ci sono le batterie quindi in realtà avete il giocattolo ma vi manca qualcosa per farlo funzionare Ecco, la filosofia di python invece è quella di dire eh, quando tu ti scarichi il linguaggio python hai già con te tutta una serie di librerie tutta una serie di funzioni a disposizione eh, che ti permette già di fare molte cose quindi non ti, non ti devi andare a prendere degli altri pezzi in giro no? ti do già tutte le funzionalità che di base ti possono servire per, per sviluppare i programmi diciamo così, più generici no? di, di, di, di, di generi generica utilità eh, poi è chiaro che se ti serve qualcosa di più specifico dovrai andarti a prendere le funzioni, le librerie, i moduli eh, che ti servono. Eh, questo al contrario, se voi andate a vedere, tra la, li la libreria standard del linguaggio C è estremamente più magra rispetto alla libreria standard del linguaggio Python, eh, perché eh, l'approccio è completamente diverso in C metto il minimo e poi se vuoi te lo aggiungi in Python metto già una quantità generosa no, di, di funzionalità già definite e un metodo molto semplice per poterle estendere eh, l'altra differenza rispetto ai linguaggi precedenti è che Python è un linguaggio cosiddetto interpretato l'abbiamo accennato brevemente la volta scorsa un linguaggio interpretato è un linguaggio che eh, guarda nel tuo programma una sola istruzione per volta e mentre questo potrebbe essere forse un pochino meno efficiente, ma come dicevamo l'efficienza non era no, tra gli obiettivi principali della progettazione di Python, eh, può rendere il programma un pochino meno efficiente, eh, ma lo rende sicuramente più interattivo. No? Più interattivo nel senso che io posso scrivere un'istruzione e vedere immediatamente qual è l'effetto di quella istruzione, senza dover necessariamente salvare un progetto, compilarlo, eseguirlo, eccetera, eccetera. Quindi è molto, si presta molto di più a... Eh, sperimentare e app apprendere scrivendo o scrivere apprendendo, diciamo così, nuovi programmi, proprio perché eh, diciamo così, ha una, un tempo di risposta molto più, molto più rapido. Quindi eh, il linguaggio Python è stato un linguaggio di programmazione definito sulla carta, cioè il linguaggio deve essere composto da queste istruzioni, si scrivono in questo modo e cominceremo a impararlo, almeno le parti più semplici, e ovviamente non basta decidere che il linguaggio, nel linguaggio Python il blocco di scelta si scrive if, Ci, bisogna poi insegnare al computer a comprendere questo linguaggio, visto che il computer eh, nativamente chiaramente conosce solamente il codice macchina. E per questo è il compito dell'interprete Python. L'interprete Python è il software che traduce i nostri programmi scritti in Python in codice macchina che la CPU è in grado di eseguire. Quindi il primo pezzettino che vi ho fatto installare, scaricato dal sito python.org, è l'interprete Python, cioè il software che traduce i nostri programmi in codice eseguibile della macchina. Senza di questo potre potremmo scrivere dei programmi in Python, ma non potremmo mai farli funzionare. Ok? Um, a, a fianco, a livello di curiosità c'è questa. Uh, i, questo è il logo del linguaggio Python che uh, somiglia un pochino a un serpente. Quindi Python ovviamente significa pitone in, in, uh, in italiano, uh, cioè, con tanta fantasia. Insomma, ci vedete un serpente arrotolato, anzi, due serpenti: diciamo, uno testa in su, l'altro testa in giù. In realtà il nome del linguaggio Python non c'entra nulla col serpente col pitone perché Van Grossum l'ha tratto dal film Monty Python, eh, che a lui piaceva molto come, come approccio comico e quindi eh, ha deciso di chiamare Python il linguaggio che ha creato. Poi ovviamente la l'assonanza col nome del pitone è diciamo così, <ride> impossibile di non vederla e quindi ha anche preso piede questa, ma l'origine era diversa. Allora, noi, eh, come dicevamo, abbiamo già scaricato no? l'interprete Python dal sito python.org. In realtà esistono varie tipologie di interprete Python, ma questo qua è quello, quello ufficiale, in certo senso. Quindi da questi download noi siamo già andati a prenderci eh, l'interprete eh, di, di Python. Poi i vari sistemi operativi hanno, anche, hanno procedure di installazione diverse, ma diamo per scontato... No, che, eh, che tutti voi ormai siate riusciti a installare e a far funzionare eh, chi non l'ha ancora fatto si affretti, nel senso entro questa settimana eh, possibilmente entro giovedì, no, aver completato tutte le parti di installazione che sono necessarie e fin qua abbiamo un programma, che cioè un, un interprete che eh, esegue le istruzioni scritte nel linguaggio Python e il linguaggio Python cos'è? Il linguaggio Python alla fine è il linguaggio che è descritto in questa, in questa pagina no? docs.python.org che definisce eh, questa videata l'ho presa forse il mese scorso quindi era ancora la versione 3.8.7 ehm, e, eh, e, e descrive c'è cioè una language reference e una library reference che descrivono che cos'è questo linguaggio quindi dicono se volete, possiamo aprirla dicono eh, quali sono le istruzioni permesse dal linguaggio eh, anche se purtroppo lo dicono in, una, in, una, in un formato non facilmente comprensibile eh, ad esempio per sapere quali sono le operazioni aritmetiche predefinite eh, lui parla di operatori, parla di token, però non ti dice bene neanche cosa sono eh, e ad esempio per dire come si scrivono i numeri interi ti fa questa tabellina qua con tutta una simbologia che è un pochino dal dettere ai lavori quindi la definizione formale di un linguaggio di programmazione che però non è eh, non è il, se vogliamo il percorso più comodo per poter imparare da zero per poter imparare da zero forse è un pochino più comodo seguire i tutorial eventualmente oppure un corso come stiamo facendo noi in questo momento e che invece introducono gli argomenti eh, passo passo eh, per quanto riguarda la domanda di Anton Giulia sono d'accordo da, son con la risposta nel senso che eh, per scaricare l'interprete Python va benissimo sia la versione 32 bit che la versione 64 bit, indipendentemente dal sistema operativo che avete, quindi sono assolutamente eh, equivalenti per il tipo di cose che faremo, cioè se non vi mettete a fare programmi che lavorano con gigabyte di dati, non vi accorgete la differenza tra due versioni, quindi è assolutamente indifferente. Eh, quindi dicevamo, la documentazione sulla, eh, sul, sul Python, oltre a quello che troviamo sul libro, troviamo nelle lezioni, chi vuole può seguire delle porzioni del tutorial, eh, faremo spesso riferimento invece alla library reference, cioè che le funzioni di libreria offerte dal linguaggio. No? Anche queste sono, ci danno tutte le funzioni che il linguaggio può supportare nel, con la sua libreria standard. Quando si parlava di batterie comprese, queste sono le batterie di Python. Sono tutte le funzioni che eh, Python ci mette a disposizione, ah, scusate, ingrandisco un pochino, ci mette a disposizione eh, per, eh, per, per utilizzare i nostri programmi se ci servono. Ad esempio qua vedo una libreria math dove ci sono delle funzioni matematiche una libreria, che ne so, fractions, se vogliamo lavorare con le frazioni e quindi vogliamo tenere numeratore e denominatore separati e fare i conti in questo modo, c'è già eh, e non me la devo costruire da zero, ad esempio, no? statistica, eccetera. E poi ci saranno altri molti altri moduli che possiamo aggiungere a questi che sono quelli predefiniti. Quindi di quanto in quanto... Eh, Andremo a leggere qui sul, sul riferimento ufficiale della libreria Python eh, quelle che sono le, eh, le spiegazioni, la definizione delle singole funzioni. Ci dobbiamo abituare a andare a volte ogni tanto, non accontentarci no, della versione semplificata di una cosa che c'è sulle slide o che c'è sul libro, ma andare proprio alla fonte che, dove viene definito diciamo così, al di là di ogni dubbio come funziona una determinata cosa. Quindi, come dicevo, il language reference non lo usiamo quasi mai perché è un po' troppo per tecnici, il tutorial lo possiamo andare a, a scorrere e eh, il library reference di tanto in tanto andremo a ricercarlo. Questa è una reference, quindi è come fosse un dizionario, cioè vado a cercare ciò che mi serve, non lo leggo dalla Z, no? vado semplicemente a ricercare le informazioni sul dettagli che mi servono. Ehm um e eh, vabbè, poi qui ho indicato anche un paio di altri link ad altri siti dove ci sono dei tutorial aggiuntivi della documentazione aggiuntiva ma eh, basta che ci mettiamo a cercare su internet e di, diciamo che informazioni su Python ne troviamo veramente avagonate eh, quindi mh, il reperimento delle informazioni non è, non è sicuramente il problema nell'apprendere il linguaggio um, ok, questo è il, il, il linguaggio Python l'interprete Python e eh, se volete lo possiamo già, diciamo così, testare come c'era scritto nelle istruzioni di installazione semplicemente aprendo una finestra di comandi, eh, quindi in Windows si chiama prompt dei comandi o command prompt eh, in altri sistemi operativi si chiama terminale, eh, è una finestra che eh, accetta i comandi, allora ricordatevi che quando eh, quelli un pochino più anziani di voi hanno cominciato a programmare, tutto ciò che vedevano di un computer era una cosa di questo genere, cioè il computer si accendeva, compariva lo schermo nero, una, un trattino lampeggiante e, e lui mi diceva, era il modo che il computer aveva per dirmi sto aspettando i tuoi comandi, e questa è la cosiddetta interazione o interfaccia a linea di comando, del sistema operativo quindi devo inserire un comando dopo l'altro adesso noi, noi siamo abituati a cliccare su icone spostare finestre eccetera ma dietro le quinte sotto sotto alla fine il calcolatore funziona il sistema operativo funziona così cioè accetta un comando dopo l'altro e lo esegue in particolare se noi eseguiamo il comando python ehm, stiamo dicendo al sistema operativo voglio eseguire l'interprete python questa è la modalità di interazione di, di esecuzione interattiva dell'interprete Python non lo useremo quasi mai anche perché è un pochino scomoda però ci serve infatti ve l'ho messa nell'istruzione di installazione perché ci serve per capire che se Python è stato inter, è installato correttamente quindi Python mi dà il suo benvenuto con una serie di sigle incomprensibili ehm, e, e poi mi mette queste tre freccioline con, con una, una linea lampeggiante che dice ok sto aspettando che tu mi dica che cosa vuoi fare a questo punto in questo questo invito a scrivere qualcosa, eh, questo eh, momento in cui il computer aspetta che io scriva qualcosa, in italiano si chiama invito, in inglese si chiama prompt, eh, invito lo si usa quasi mai come termine, quindi parleremo di prompt di Python, è il momento in cui Python ci chiede di scrivere qualcosa. A questo punto noi qua potremo scrivere eh, un'istruzione in linguaggio Python. Adesso non la sappiamo scrivere perché il linguaggio Python non lo conosciamo ancora, però ne scrivo una io, print da parentesi 1, che è l'istruzione con la quale stampo il numero 1. Se schiaccio invio, a questo punto, eh, quando premo invio, l'interprete Python prende ciò che ho scritto e lo esegue. In questo caso lo esegue in Python e quindi converte queste istruzioni print1, che è un'istruzione Python, nelle opportune istruzioni in codice macchina e queste istruzioni faranno sì di stampare 1 sulla sempre sul terminale quindi questo è il mio programma che ho eseguito e questo è l'output del programma ciò cioè che il programma ha generato in uscita fatto questo l'interprete si, si rimette in attesa del prossimo comando ha fatto adesso aspetta che io dia il, il prossimo comando questo ciclo si chiama ciclo uh, REPL read, execute print and loop cioè leggi, esegui, stampa, P, print, loop, ricomincia, ricomincia da capo. Eh? Eh, questo è un modo di interagire, do un, do un comando per volta, lui lo esegue e poi si rimette in attesa del prossimo comando. Eh, questa parola REPL la ritroveremo tra un attimo. Eh, è chiaro che programmare in questo modo è un po' antipatico, un po' scomodo. Eh? E quindi eh, ci aiuteremo con degli altri programmi. Che ci aiutano, appunto, ci facilitano la scrittura dei programmi. Alla fine, un programma, un programma in Python non è fatto da una sola istruzione, sì, questo è un programma, però è un programma che fa, fa un po' poco, fa una cosa sola: stampa il numero uno. È un po' inutile. Per essere utile, un programma sarà fatto di più istruzioni, di più comandi. Così come abbiamo visto, quando facciamo un diagramma di flusso in un blocco solo, cosa posso fare? devo avere una sequenza di blocchi che si articolano in un certo modo, allora a questo punto il programma risolve un problema utile quindi un programma sarà ovviamente fatto da una serie di istruzioni, serie di istruzioni che saranno in un file, e metterò tutto una dopo l'altra e dirò all'interprete python anziché dire esegui un solo programma gli, scusate, un solo comando gli dirò esegui tutti i comandi che sono contenuti in questo file, cioè che sono contenuti in questo programma per scrivere questo file appunto ci sono vari modi eh, o uso in qualunque editor di testi cioè un blocco note dove posso aprire il blocco note e scriverci dentro eh, il, il mio programma in python e poi dirò al, al, all'interprete python eseguilo eh, perché alla fine un programma in python altro che non è altro non è che non un file di testo che contiene all'interno i suoi comandi però eh, se sto scrivendo un programma in Python anziché un semplice testo, eh, mi, mi farebbe piacere che il mio editor mi aiutasse nel, nel capire anche lui un pochino la sintassi Python e mi aiutasse a scrivere. Quindi per questo eh, esistono dei software che si chiamano sistemi integrati di sviluppo, degli IDE cosiddetti, sistema integrato di sviluppo, che includono al loro interno sia l'editor per scrivere i programmi sia anche la funzionalità per poterli eseguire e vedere l'output in un programma diciamo, integrato, più comodo eh, quindi si possono usare diciamo, varie tipologie di software qui ce ne sono citati alcuni eh, noi useremo PyCharm Educational come, come ambiente di sviluppo suggerito anche se non è l'unico e useremo anche un IDE online, quindi un ambiente di sviluppo direttamente sul web che si chiama replo.it che eh, adesso vedremo, e funziona nello stesso modo ma uno è un programma che abbiamo installato, il PyCharm l'altro è un sito web a cui possiamo collegarci e tra l'altro ci tornerà utile anche il laboratorio per poter condividere eh, ciò che facciamo se dobbiamo fare una domanda o se dobbiamo dimostrare diciamo, il, il nostro codice quindi proviamo a, a, a familiarizzarci un pochino di più con questi programmi allora che cos'è un IDE? Beh, un IDE essenzialmente l'80% è un editor, cioè una finestra in cui posso scrivere del testo, ma anziché scrivere testo normale, cioè il sonetto dell'infinito, eh, scrivo codice Python. Allora poiché l'editor sa che scrivo codice Python, lui mi aiuterà ad esempio facendomi vedere i numeri di riga, evidenziando in colori diversi la sintassi dei vari comandi, Uh, quindi se io scrivo una parola chiave corretta lui me la fa vedere in grassetto e quindi mi accorgo che l'ho scritta giusta ma se per caso la scrivo sbagliata non compare il grassetto allora immediatamente mi accorgo dell'errore di scrittura uh, tutta la parte di indentazione ricordate la volta scorsa quando parlavamo di pseudocodice in cui io rientravo del testo di un blocco uh, di una certa quantità di spazi uh, per far capire che era sotto Diciamo così, una certa condizione, ecco, questa cosa qua ci viene facilitata. Non devo mettermi io a scrivere gli spazi, ma mi viene generata automaticamente dal, dall'editor e cose di questo genere. E l'altra cosa utile è il completamento dei nomi, per cui se io devo scrivere tre volte il nome di una variabile, eh, l'editor lo capisce e quindi la volta dopo mi suggerisce, è un po' come siamo abituati a fare quando compiliamo diciamo così, una ricerca su Google oppure scriviamo qualcosa sul cellulare, abbiamo l'autocompletamento. Che se stiamo scrivendo una parola che abbiamo già scritto diciamo così frequentemente, eh, mi compare già, mi viene già suggerita ma non solamente le parole, cioè le variabili che definisco io ma anche i nomi delle funzioni, visto che ce ne sono tantissime lui mi suggerisce quali ci sono quindi è un editor furbo, adesso ci giochiamo un pochino eh, che mi fa vedere, eh, che mi aiuta a scrivere un programma Python più correttamente mh? anziché doverlo fare semplicemente in un editor di testo sperando di non fare errori poi in un IDE c'è anche la finestra di output, sempre cioè una, una parte della finestra che mi fa vedere l'output del programma eh, separato. Noi avevamo qua, direttamente nella versione interattiva, eh, l'esecuzione dell'interprete, il programma da eseguire e l'output tutti un po' mescolati, in certo senso, no? mentre invece un'interfaccia di un IDE viene separati in finestre diverse. E poi uno strumento fondamentale che è il debugger, cioè una parte del, IDE mi permette di, aiutarmi nella ricerca degli errori nel programma, degli errori che sono chiamati qua errori logici, cioè gli errori di impostazione del programma, non tanto gli errori di sintassi, eh, il debugger non trova gli errori, il debugger mi aiuta a cercarli, okay? poi sono io che devo cercarli, sono io che devo trovarli, però è uno strumento che ad esempio mi, fa, mi permette di far eseguire il programma passo passo, una riga per volta, un'istruzione per volta, e vedere che cosa succede, e ispezionare i valori delle variabili man mano che andiamo avanti. Quindi, come, facciamo, come dicevamo prima, si può usare un normalissimo editor di testo, io non lo faccio qua perché poi non ci serve, non lo faremo, ma questa è una normalissima finestra di un editor di testo in cui ho scritto un primo programma, che in cui ho sempre usato l'istruzione print, eh, tra parentesi, un messaggio hello world e questo l'ho salvato in un file che si chiama hello.python, l.py eh, questo lo posso comporre con, co con qualunque editor di testo lo salvo da qualche parte e poi col comando python spazio l.py che è qua è scritto un pochino più in grande perché nella finestra nera si legge poco eh, sto dicendo python esegui le istruzioni che sono scritte all'interno di questo file e lui, eh, perché questo è il nome del file e lui lo esegue e stamperà hello world come output questo è un programma che è composto da due righe in cui la prima riga inizia con un simbolo di cancelletto che indica in python il simbolo del commento quindi vuol dire che quella riga è una riga di commento e non è un vero e proprio, eh, una vera e propria istruzione le righe di commento vengono ignorate dall'interprete python lui non le guarda servono a noi no, per, per scrivere un po' di documentazione, un po' di commenti su ciò che stiamo facendo e su ciò che vogliamo che il programma faccia. Okay? Eh, quindi in realtà questo programma è fatto di due istruzioni, la prima è un commento la seconda è un'istruzione di stampa, un'istruzione print. La prima non fa niente, non ha nessun effetto pratico, la seconda ha come effetto quello di visualizzare questa parola. Però in questo caso... Vedete, abbiamo un, un, un editor da qualche parte, la finestra di comandi dall'altra, dobbiamo lanciarlo a mano, tutte le volte è un pochino scomodo. E quindi noi potremmo eh, decidere appunto di usare un IDE sia per scrivere il programma, sia per eseguire il programma stesso. Quindi prima lo scrivo e poi lo faccio eh, partire. Quindi anziché usare un editor di testo per scrivere e poi nella console direttamente per eseguire, quindi nella finestra di comandi, usiamo un IDE per entrambi. Eh, i, i, i, i compiti mm? ehm... arriviamo qua poi torno indietro quindi PyCharm è fatto così mm? è composto da, da queste sotto finestre ma adesso conviene secondo me vederlo direttamente eh, dal vivo piuttosto che non sulle immagini che sono catturate nelle slide che ci servono come riferimento ma eh, vediamolo in modo interattivo quindi io prima ho attivato già il mio pie charm che è qua ok ehm, fatemi fare no ok così non ci dà fastidio la slide scusatemi allora. ok ce l'ho fatta Dopo sei tentativi a mettere lo schermo bianco, sfondo bianco. Eh, allora, questa è la finestra di avvio di PyCharm. Eh, sì, sì, sì, anzi, scusate se non l'ho detto, possiamo anche farlo insieme se volete, se avete già tutto installato, facciamo un passaggio insieme. insieme. Quindi avviamo PyCharm e eh, tutti i programmi no, che creeremo dovranno essere inseriti all'interno di progetti. Un progetto, poi lo vediamo meglio, ma è composto da più file, eh, perché magari è un programma molto lungo e quindi in un file solo no, non ci starebbe tutto, non vorremmo scrivere tutto, allora lo vogliamo separare in più parti, in più file diversi. Allora, ciascuno di questi è, costituisce nella terminologia di PyCharm un progetto, quindi se noi clicchiamo su nuovo progetto, eh, compare questa finestra di creazione di nuovi progetti. È un po' complicata a prima vista da vedere, ma la cosa importante è la prima riga, cioè il nome della cartella nella quale, la location, il nome della cartella nella quale il progetto verrà salvato. Ok, Quindi potete scegliere la cartella che volete sul vostro computer e il progetto verrà creato lì all'interno. Quindi lo possiamo chiamare eh, prima, prima lezione, eh? ad esempio. Um, poi ovviamente vi condivido i file che stiamo, che stiamo creando, eh, se vi servono. Poi c'è la seconda parte di questa finestra che parla dell'interprete Python. Uh, qui ve lo accenno anche qua in due, in due parole, anche se il discorso sarebbe molto più complicato. Uh, io ho installato su questa macchina l'interprete Python, in questo caso versione 3.8, e quindi potrei decidere di creare questo progetto e fare in modo che questo progetto usasse direttamente l'interprete che ho installato sul computer. Quello che abbiamo richiamato prima sulla finestra di comando è questo qui, questo python qui, il 3.8.2. In realtà eh, è buona abitudine far sì che ogni progetto abbia una sua copia personalizzata dell'interprete python. Ma perché? Semplicemente perché magari in un certo progetto ho bisogno di una libreria e in un altro progetto non ne ho bisogno e ne ho bisogno di una diversa. Allora se tutti i progetti usassero lo stesso interprete di sistema sarebbe un casino perché dovremmo installare le librerie di tutti all'interno dello stesso interprete. Mentre invece Python mi dà, eh, mi dà eh, una, la possibilità di creare un cosiddetto virtual environment, cioè un ambiente virtuale che è una copia dell'interprete di base, di partenza, eh, privata al mio progetto okay? eh, alcuni dicono che non c'è l'interprete qua non gli, non gli popola questa finestra allora in questo caso dovreste andare qua a cercare no dove è andato oh, eh, qui non ci sono dovrebbero a un certo punto qua comparirvi la possibilità di specificare un interprete diverso oppure di trovarlo Uh, qui, ecco qua, su Sistema Interprete, ecco qua, se voi andate sui tre puntini Interprete il Sistema, vi permette di indicare qual è la posizione all'interno del computer su cui si trova il file Python o Python.exe o Python 3, in questo caso io ne ho installate due versioni e me ne fa vedere entrambe, quindi se andate da qua Interprete, uh, tre, tre puntini Interprete il Sistema, e dovrete vedere quali ci sono se non ci sono dovete andare a cercare dove sono stati installati ok ehm... fatemi vedere le immagini che avete messo no, allora fermi un attimo eh, questa finestra che mi avete fatto vedere attiva PyCharm, è la finestra di installazione precedente, quindi voi avete installato PyCharm, eh, professional e non quello eh, edu e quindi vi chiede un account per poterlo installare quindi questo siamo al passo precedente Nicolo, non è ancora installato il PyCharm eh, e quindi non puoi ancora creare nuovi progetti mm. ok ehm, se prendete la versione edu non ha tutta questa parte l'attivazione o se no dovete guardare sul documento di installazione le ultime pagine che sono relative alla versione community oppure professional ehm, proviamo ad andare avanti e poi cerchiamo di risolvere magari anche offline questi problemi di installazione anche perché ovviamente bisogna capire, vedere cosa vedete sullo schermo che cosa avete installato, che sistema operativo non è semplice farlo in tempo reale eh, diciamo normalmente quando tutto funziona eh, vi si eh, definisce un nuovo progetto cioè definiamo un progetto creando un nuovo environment e lui lo baserà sulla base di questa versione, beh, python 3.8 l'ultima che abbiamo installato quindi la versione normale è questa che è già la versione diciamo, iniziale che io non ho toccato nulla, se non toccassi nulla parte già così quindi è la, è la, è la, volta, è la volta normale se poi appunto chi non ha, chi, a chi non si, non si popola questa parte interprete base eh, cerchiamo poi di capire perché ok? mi contattate, cerchiamo poi di capire perché eh, poi l'ultima cosa lui dice, crea inizialmente un file main.py che contenga già del codice, cioè normalmente se io togliessi questa spunta, lui mi crea un file vuoto con zero, sì, usare new environment, eh, con zero file dentro, altrimenti mi crea un file python che chiama main.py che è un programma, diciamo così, di partenza clicco su create e lui lavora un pochino per creare il nuovo progetto, vedete che un attimo ci, ci mette un attimo per creare quello che lui chiama virtual environment proprio appunto perché sta copiando lì dentro una versione dell'interprete python e ehm, dopodiché ci, ci copia dentro la libreria di sistema e dopo un po' questo avviene solamente alla creazione del progetto eh, quindi non spaventatevi non è lento così sempre aggiorno librerie e questa fase qua normalmente dovete avere una connessione internet funzionante perché vedete che scarica e installa dei, dei, delle librerie ecco questa è la finestra eh, base di, di PyCharm adesso possiamo cancellare ciò che c'era questa qua in questo file main.python tanto era solamente un programma di prova e scrivici il nostro programma di prova che era primo programma di prova print Hello world Qui ho scritto un programma in Python Vedete che eh, ci sono già alcune facilitazioni Come ad esempio quando ho scritto print Aperta tonda Lui mi ha già messo la chiusa tonda in automatico Quando ho aperto le virgolette Mi ha già messo le chiuse virgolette Ciò che scrivo tra le virgolette Me lo scrivo in un colore diverso da ciò che scrivo fuori Eccetera Dopo un po' ci abitueremo a riconoscere questi piccoli diciamo così, Suggerimenti sulla sintassi Se io mi dimenticassi di chiudere una parentesi, lui mi fa vedere subito un segno rosso che dice attenzione che io qua mi aspettavo una virgola oppure una parentesi chiusa, no? eh, idem se dimenticassi so, quest'altra parentesi trovo anche qui degli errori quindi già mentre scrivo ho già delle segnalazioni di quelli che potrebbero essere degli errori di scrittura degli errori quelli di sintassi e qui ho il programma che sto scrivendo sulla sinistra ho la struttura del progetto, quindi questo è il nome del progetto con la cartella in cui l'ho salvato. Eh, dentro Virtual Environment non vado a vedere, ci sono le librerie di sistema ma non mi interessano. E main.python è il file eh, all'interno del quale sto lavorando. Il file sulla destra, vedete main.python, è ciò che sto scrivendo. Bon, fino a qua è un editor di testo, sto scrivendo cose. Se voglio farlo partire... Eh, sì, io ho cancellato il programma di prima perché tanto non mi serviva e sono partito a scrivere da zero la pagina vuota okay? eh, se, faccio, se clicco su questo triangolo verde vedete che compare execute main.py ho portato il, main, il mouse sopra e mi dice sei pronto ad eseguire il tuo programma quindi il programma fino lo scritto lo posso far eseguire allora, quindi per far partire un programma su PyCharm eh, devo cliccare su questo triangolo verde Oppure andare sul file che voglio attivare, tasto destro, run, run main, sono due modi diversi, okay? Chi ha, la, avesse installato la versione community o professional non ha questo triangolino verde ma un menu qua in alto a destra che corrisponde al, al tasto run eh, ma è eh, un pochino più complesso da impostare la shortcut ctrl R non so perché qui su Windows mi dice che questo shortcut è ctrl shift F10 eh, ve lo dice qua a fianco, nel menu vi dice a fianco qual è l'abbreviazione la, eh, per eseguire il programma um, ok, facciamolo partire, clicco qui e mi si apre una finestra in basso che è la finestra di run main, quindi qui sotto è una finestra di esecuzione run, vedete qua sotto che contiene l'output del programma che ho scritto, Hello World. Quindi questa è la finestra, e il programma è già terminato, è stato velocissimo, ha stampato questo testo e poi ha finito. E quindi lui mi dice il processo, cioè il programma, l'interprete ha finito col codice di uscita 0. Vabbè, questo codice di uscita non ce ne frega niente. Okay? Eh, fine, no? nel senso che io scrivo il programma e lo posso far eseguire. Eh, Stavo guardando cosa mi ha scritto Alessia, ma non so cosa ha aperto. Devi fare un nuovo file, new project, new project. Devi creare un nuovo progetto. Non so che cosa hai aperto. Probabilmente hai aperto una cartella che non contiene un progetto Python, ma è la tua cartella utente. Eh, se io scrivessi un programma di più righe, pardon, ad esempio lo scrivo anche in italiano e rifacessi il run a questo punto, ovviamente esegue. Il, il programma due volte cioè il programma esegue le due istruzioni print una dopo l'altra, no, per ora è l'unica istruzione che più o meno abbiamo visto finora. E eh, eh, eh, eh, la stiamo usando semplicemente per fare esperienza. Ok, allora eh, non, perché non vedo il triangolino verde sulla prima riga di codice? Eh, sulla riga 1 eh, può darsi che il programma non abbia ancora finito. Una, se c'è in basso una parte indexing. Eh, può darsi che non abbia ancora finito di indicizzare le librerie oppure come si stanno dicendo nella chat prendo il file tasto destro run fa esattamente la stessa cosa dopo che l'ho fatto la prima volta tra l'altro il triangolino verde compare anche qua quindi rerun riesegui il programma main e quindi lo rilancia da qua quindi questo vedete, compare dopo un po' dopo che lui si è accorto che il programma è completo può darsi che abbia degli errori di sintassi quindi può darsi, che mi pare che se hai l'errore di sintassi non te lo faccia eseguire debba scomparire, no, non mi ricordo no. no, non lo fa ecco, cosa succede se io volessi ehm, se io volessi eh, eseguire un programma che contiene un errore di sintassi ad esempio non c'è la parentesi quadra aperta ecco, vedete che l'interpreta mi dice attenzione, questo è il tuo file contiene degli errori e quindi non lo stampa Word. Questo è un messaggio che mi dà, non è l'output del mio programma, è il messaggio che mi dà l'interprete Python e mi dice attenzione io questo, questo programma Python non lo posso eseguire perché contiene degli errori e me lo dice nel momento in cui trova l'errore, per cui se io poi l'errore fosse nella seconda riga quindi uh, nel momento in cui legge il file comunque vede, no guarda questo programma non è valido, non comincia neppure a eseguirlo non è che esegue la prima riga e poi dopo si accorge R dopo, lui analizza il programma se non è scritto nella sintassi corretta non lo esegue se è scritto nella sintassi corretta invece parte e lo esegue um, Edoardo mi dice, vedo un pallino rosso sulla terza riga, l'hai messo tu se voi cliccate qua a fianco adesso vi spiego che cosa serve uh, cliccate qua mettete e togliete dei pallini rossi il pallino rosso, tecnicamente, è un breakpoint, cioè un punto di interruzione del programma. Eh, un punto di interruzione del programma che funziona in modalità di debugging. Eh, allora, adesso vi faccio vedere il debug tra un attimo, eh, quando Daria mi dice per come mai a me dopo termina non spunta run perché la prima volta devi fare tu run, e poi dopo compare, Per all'inizio non compare perché se non è ancora partito la prima volta, io posso chiuderla e scompare, vedi che non c'è. Poi lo eseguo, faccio run, ad esempio da qui, e lui mi compare a un certo punto. Eh, ci vuole un po' per orientarsi ovviamente. Allora, ehm, il breakpoint a cosa serve? Serve per bloccare il programma ad un certo punto. Questo è un programma banale, stampa due cose, però immaginiamo che fosse un programma più complicato e io a un certo punto voglio controllare se lui funziona correttamente. Allora posso decidere non di eseguire il programma normalmente con run, ma di eseguirlo in una modalità di controllo, di debugging. La modalità debug fa partire il programma normalmente, ma poi ferma il programma, non lo interrompe, ma lo sospende nel momento in cui trova un breakpoint. Che noi appunto clicchiamo semplicemente col puntino rosso. Quindi se io faccio debug, se faccio run non capita niente, questi puntini rossi sono ignorati. Se faccio debug, vedete che compare una finestra in più, questo punto è debug qua sotto, eh, appunto, vedete che questa finestra si chiama debug main, che mi fa vedere che il mio programma è arrivato main.py main linea 5. Quindi il programma è partito, ha fatto la riga 3, e se io vado a vedere l'output del programma, cliccando qua su console, vedo che ha scritto Hello World, ok, ed è fermo qua, questa riga blu è evidenziata, quindi ha, ha eseguito l'istruzione 3, e poi si è fermato perché lì ho messo un breakpoint, e in modalità di debugging il breakpoint ferma il programma. Poi io posso farlo ripartire, quindi eh, l'altra cosa che posso fare è quando sono fermo, andare a ispezionare i valori delle variabili, adesso non sappiamo ancora abbastanza Python per poter avere delle variabili, quindi non possiamo farci nulla, eh, ma qui sotto potremo vedere le variabili, quindi quando A uguale B uguale C, con i valori eh, del nostro algoritmo potremo vedere se hanno il valore corretto, no? il minimo quanto vale, il massimo quanto vale, eccetera, eccetera. Il programma è sospeso, non è morto, è solamente lì in pausa, noi possiamo guard aprirlo, guardargli dentro e poi andare avanti. Farlo continuare, ad esempio, con questo tastino che lo fa ripartire e, se vado a vedere la console, in output ha finito, ha fatto tutto. Oppure posso andare avanti, adesso questo è un programma talmente semplice, eh, passo passo, no? c'è cioè eh, questa frecciolina, step over F8, che lo fa andare avanti il programma di un'istruzione per volta. Lo vedremo meglio quando abbiamo un programma con, con più istruzioni. E quindi posso eseguire un'istruzione, ecco, lo posso vedere così, scusate, lo stoppo metto i breakpoint sulla prima riga ok e riavvio il debug uh, perché si è bloccato qua? non lo so debug main ah tolto il breakpoint, scusate debug main no, non lo fa doveva mettermi un breakpoint qui ma non me l'ha messo non so perché vabbè. Ehm... ok vabbè scusate ma su programmi così banali il debugger probabilmente eh, non riesce a fermarsi in tempo alla prima istruzione lo vedremo meglio ehm, più avanti quando avremo programmi più complessi perché sarà poi lo strumento principale per aiutarci a trovare i problemi quindi riassumendo il codice sorgente del programma. Run è l'output del programma, debug è l'interazione col programma quando lo eseguo passo passo per andare a cercare gli errori. Quindi ho tre modi diversi, a me due modi diversi, di eseguire il programma. Eh, in realtà ne esiste ancora un altro che invece è il modo interattivo, quello che usavamo nella console già prima. Se vedete qua c'è un Python console. Se clicco su questo Python Console, sotto mi apre un interprete Python, separato da quello che sta eseguendo il mio programma. Quindi se devo fare delle prove, dunque, ma se io scrivo print, eh, che ne so, eh, con la virgoletta semplice, cosa mi scrive? Se scrivo print con le virgolette doppie, eh, cosa mi scrive? Ah, mi scrive sempre A. E se, se apro una virgoletta doppia e una semplice, eh, mi dà errore di sintassi, o mi dice che, non va, che qualcosa non va. Adesso qua, come faccio a uscire? Se, se scrivo print a ah, dimenticando le parentesi, mi dà errore di sintassi. Quindi qui posso in questa Python console testare delle istruzioni inter, in modo interattivo, esattamente come facevo qui, solamente un pochino più comodo, perché qui ci mi dà la colorazione della sintassi, posso andare avanti e indietro, eccetera, eccetera. E poi sono dentro lo stesso ambiente. Python console è qua in basso, a fianco di Run. Si apre la finestra qua sotto devi Semplicemente eh, Se scrivo exit sulla console di PyCharm Esce solo da questa console Quindi esce così Chiude questa console Fine Se vuoi eh, riavviare la console Devi riavviare da qua Quindi non, eh, chiude ovviamente solo quella console La funzione print lo esegui anche con una virgola da sola Senza le doppie virgolette boh, Non so cosa vuoi dire Vuoi dissi una cosa di questo genere? No, print una virgola da sola Dici un apice, così le virgolette singole sì lo vedremo dalla prossima volta, da domani che in python i testi, le stringhe si possono delimitare o con l'apice doppio o con l'apice semplice o con la, la doppia virgoletta o con la singola virgoletta quindi questo è l'ambiente in cui lavoreremo principalmente okay? scriviamo codice qui un pochino ci aiuta già lui a scriverlo correttamente Uh, e, e a controllare la sintassi e poi quando faremo run a questo punto ci, se il programma è corretto farà la cosa giusta se è sbagliato farà la cosa sbagliata uh, come agisce? il debug non è che agisce il debug mi permette di far andare avanti il programma a piccoli passi e quindi osservare come evolve l'esecuzione del programma no? un po' come Uh, un po' come quando eseguo quando vedo un diagramma di flusso e col ditino mi metto nella prima box e poi dico cosa succede qua, poi sposto il dito sul secondo eccetera, qui lo faccio all'interno del programma. Vi devo chiedere un po' di pazienza per riuscire a vedere un esempio utile per, perché dovremmo prima scrivere dei programmi che siano fatti di più di tre righe, ecco, per, ma lo, lo facciamo, entro, entro domani facciamo queste cose. Uh, non c'è punto e virgola in Python, non esiste. A me non compare la finestra di debug, la finestra compare solamente se clicchi debug. Però se tu fai debug senza aver messo nessun breakpoint, lui esegue il programma dall'inizio alla fine senza fermarsi. Sei sempre nella finestra debug, però non si è fermato e quindi tutti i vari tastini dei comandi di debug non sono attivi. Okay? Quindi per attivare il debug devo innanzitutto mettere almeno un breakpoint e poi eh, attivare il debug, e a questo punto il programma parte, e si ferma a un certo punto, e ti dà tutte le funzionalità per debuggare il programma, da questo momento in avanti. Mm? Ok. Ehm... E questo era la, la prima, ehm... diciamo così, il primo tool che useremo, con cui faremo la maggior parte del lavoro. Ecco qua avevo preso una, una, una videata, di un programma un pochino più complicato che leggeva già dei dati eccetera eccetera e qui è fermo su questo breakpoint della linea 19 e mi sta facendo vedere qua a fianco i valori delle variabili che sono state memorizzate, sono state lette dalla parte principale precedente del programma ok? quindi diamo una, diamoci un attimo di tempo quando sapremo scrivere programmi un pochino più articolati potremo vedere meglio cosa succede durante il debug eh, Alessandro, l'istruzione finisce quando vai a capo eh, il, Le righe, gli a capo, gli spazi bianchi in Python sono parte della sintassi eh, Ok, quindi noi abbiamo visto che noi abbiamo Creiamo un progetto Un progetto dentro può contenere uno o più file e L'insieme di questi file costituiscono il programma che vogliamo per noi il programma nel 99% dei casi sarà in un solo file quindi tutto questo meccanismo di creare il progetto eccetera, è anche un po' sovrabbondante perché sarà un progetto che all'interno contiene un solo file questo main.py dentro cui mettiamo le istruzioni però in generale chiaramente l'IDE mi permette di fare progetti anche, eh, che contengono dei programmi anche più, anche più complessi quindi noi possiamo alla fine decidere due cose eh, ogni, vo ogni volta che facciamo un programma Creiamo un nuovo progetto Che sarebbe la cosa giusta La cosa normale Quindi adesso facciamo questo progettino stupido Hello world Domani, eh, Adesso tra un attimo vogliamo fare un altro esempio Potremmo creare un nuovo progetto File, nuovo progetto E ricomincio da capo A questo punto scelgo un'altra cartella Lui creerà un altro virtual environment Dentro questa cartella E così via Oppure possiamo un pochino barare no? E creiamo semplicemente un altro file Python qua dentro eh, che chiamiamolo 42 ad esempio, adesso vedete perché è un altro file che si chiama 42.python dentro il quale scrivo print42 hm? chi non sa perché 42 è un numero speciale deve recuperare eh, e quindi in questo caso ho due file python questo e questo che con, nello stesso progetto ma che in realtà contengono programmi indipendenti allora, quando magari dobbiamo fare l'esercizio in laboratorio, facciamoci magari un progetto per tutto il laboratorio e poi facciamo un, un file per ogni esercizio diverso per non avere un proliferare eccessivo di, ehm, di progetti. Quindi noi possiamo avere un progetto che contiene un file che corrisponde a un programma, oppure un progetto che contiene tanti file, ciascuno dei quali corrisponde a un programma, Oppure, ma quest'ultima parte non la vedremo perché è a che fare con programmi più complessi, un progetto che contiene tanti file, i quali file tra di loro vanno messi insieme per fare il programma. Come si fa il nuovo file? Scusate, sono troppo veloce, eh, in 100 modi diversi, file, new, file, Python file, ad esempio, oppure la cosa più veloce è andare sul progetto, tasto destro, new, Python file quindi per creare le cose alla fine c'è sempre il tasto all menu file, new, nuovo progetto oppure nuovo qualcos'altro tra cui python file oppure direttamente dentro il menu contestuale del progetto esatto Mattia ok um, e questo è un, è un ambiente okay? uh, probabilmente per il tipo di programmi che faremo noi ci conviene fare un progetto per ogni lezione per ogni laboratorio e poi dentro ci facciamo i vari programmini che sono indipendenti l'uno dall'altro Passi da uno all'altro, ciascuno ha il suo run e quando fai run, eh, vabbè dice stoppalo e, ri e riseguilo perché stava già girando. E quando fai run di questo, chiaramente è separato, vedi run di main, se vado su 42, faccio run di 42, mi fa vedere run 42. Quindi sono indipendenti, quando eseguo uno mi dà il suo output, quando eseguo l'altro mi darò l'altro output. Um, ok. Vabbè, qui ci sono le videate dei vari passaggi, ma noi le abbiamo viste al vivo, che è più bello. Eh, quindi ricordiamoci che dentro la cartella di progetto c'è tanta roba. No? Se io vado ad aprire questa cartella che ho appena creato, dunque Show in Explorer, con eh, l'Explorer del sistema operativo, eh, mi fa vedere che in questa prima lezione ci sono sì i miei file. Poi c'è la cartella vmv con dentro il virtual environment che c'è tanta roba dentro, che di fatto c'è la copia di python. Poi punto idea che contiene i file di configurazione del eh, lead. L'unica cosa che non interessa in realtà sono questi file. Okay? Sono questi file che sono il nostro programma python, il resto è tutta roba di sistema che si è creata lui. Eh, quindi questo è il nostro lavoro, lo possiamo eh, direttamente vedere qui, lo possiamo, se vogliamo appunto, copiarcelo c'è questo comando show in explorer o show in finder sui mac e dove possiamo vedere direttamente i file e le cartelle corrispondenti questo per dire i file sappiamo dove sono e quindi se io ho fatto un file e so dov'è qual è la prima cosa da fare su questo file? gestire le coppie di sicurezza quindi ricordatevi la cartella di progetto avete scelto voi dove metterla dove salvarla quando avete creato il nuovo progetto Dentro la cartella di progetto ci sono i vostri file python, ricordatevi che adesso, quando spegnete il computer, si romperà l'hard disk, oppure si cancellerà qualcosa, ok? E, vabbè, magari non adesso, perché non, voglio, non, sono così, non porto così sfiga, ma prima o poi succederà, ok? Quindi ricordatevi sempre che eh, ogni volta che voi create un file, ma questo non per il corso, ma per la vita... Eh, ogni volta che voi create qualche cosa Quel file c'è sempre il rischio Che da un momento all'altro scompaia per, per, per mille ragioni L'hai cancellato per sbaglio C'è scritto sopra qualcosa Il gatto ha camminato sulla tastiera Si rompe l'hard disk eh, La chiavetta ti cade nel tombino Quello che volete eh, no, no, Non c'è nulla da scherzare Infatti Anton Giulio cioè, chi, chi, chi ve lo dice Chi ha più esperienza sa quante, Quanto dolore c'è già stato per aver perso dei dati okay? quindi cercate almeno voi di non, di, non, di non cadere in queste trappole Se eh, tutte le volte che lavorate ricordatevi sempre di fare almeno una copia la volete fare su una chiavetta, vabbè, la volete fare su Dropbox va bene lo stesso o su un hard disk esterno va bene lo stesso l'importante è di farlo sempre sempre ok perché non è questione di se, è questione di quando, prima o poi, qualche cosa il, gli hard disk sono oggetti meccanici, quindi prima o poi si guastano. Ad esempio, quel Dropbox si può usare tranquillamente, ricordatevi solo di copiarci sopra, alla fine della sessione di lavoro, eh, copiarci sopra il vostro lavoro. Oppure direttamente eh, create eh, il progetto dentro la cartella Dropbox, così lui vi sal si salva tutto, ma in realtà salva troppo, perché salva anche tutto il virtual environment, però tanto non li pagate voi. Eh, come si salva dal da, da, da, da leader? Beh, semplicemente, se ho capito bene Sebastiano, per salvare il file, semplicemente eh, clicco su... C'è la cartella Save, file save, dove andato? Boh, non ce n'è neanche, control S, ma eh, di solito... Ecco... Ma in realtà non serve salvare perché nel momento in cui fate, fate run, lui lo salva già automaticamente. dov'è che c'è il salva Boh, da qualche parte ci sarà non sono talmente abituato che quando scrivi qualcosa poi lo esegui e lui salva in automatico che devo dire che il comando per salvare può darsi che salvi automaticamente da solo però di sicuro quando fate run lui salva perché per poterlo eseguire lo deve salvare se invece vogliamo salvare nel senso di fare una copia di sicurezza progetto tasto destro, mostra in explorer, e mi fa vedere la cartella in cui ci sono i file, e questi qua ci li andiamo a copiare da qualche parte. Oh no, quando si chiude salva automaticamente, di sicuro. Allora, un conto è salvare, che avviene ogni volta che chiudo, ogni volta che eh, faccio run, eccetera, questo viene salvato automaticamente. Eh, quello di cui stiamo parlando sono anche le copie di sicurezza, cioè se ciò che ho salvato si perde, ho un altro, una copia B, un piano B, un backup da qualche parte, eh, Alessandro dice il comando run, il comando run è semplicemente eseguire il programma, far sì che l'interprete Python esegua, ciò che esegua le istruzioni che abbiamo scritto qua, quindi manda in esecuzione il, ehm, il, il programma che abbiamo scritto, lo fa partire e ciò che il programma stamperà comparirà nella console qua sotto, quindi questa raccoglie l'output del programma. Eh, poi quando cominciate a giocarci voi vedete che diciamo, è, è tutto più facile la eh, modalità interattiva come dicevamo è quella, eh, è, è quella che possiamo ottenere o dalla console come abbiamo fatto prima scrivendo un comando per volta oppure dalla console interattiva di PyCharm qua sotto dove possiamo scrivere un'istruzione per volta. Questo, come dicevo, serve non per scrivere un programma intero, ma per testare, per provare una singola istruzione come funziona. Eh, questa è una caratteristica particolare dei linguaggi interpretati, che possono essere usati in modo interattivo, una cosa di questo genere in C non è possibile, ad esempio. Eh, vabbè, qui lo fa vedere. L'altro eh, IDE che useremo, alternativo a, a PyCharm, soprattutto per fare degli esempietti veloci al volo, eccetera, e lo useremo anche in laboratorio, e invece è un sito web, che si chiama repl.it. Eh, è molto simile, molto, è più semplice come, come impostazione. Eh, cioè Ti rispondo solo a Sebastiano, si può creare il percorso di un file di progetto? No, però lo puoi copiare la cartella da un'altra parte e poi aprire la nuova posizione. Da dentro PyCharm non lo puoi fare. Allora, REPL.it REPL.it, ricordate REPL è la sigla che vi ho detto prima, sta per Read, Execute and Print Loop. No? Allora, loro ci hanno fatto un sito web che funziona in questo modo, che ti permette di testare in modo interattivo i tuoi programmi. Quindi vi consiglio per il laboratorio di farvi un account su questo sito REPL.it, un account gratuito, e lì dentro potete creare eh, dei nuovi programmini lui li chiama REPL in vari linguaggi di programmazione ce n'è a piacere in un certo senso no? più di quanti non ci servono eh, ed è quindi eh, un, la possibilità di aprire un progetto ad esempio in Python quello lo chiama REPL e non lo chiama progetto clicco qua su Python eh, lui quando lo crea un progetto gli dà un nome a caso mettendo tre parole insieme amazing, dark, turquoise, eccetera eccetera ma noi lo possiamo anche qua chiamare prima lezione lezione lo chiamiamo, lo cambiamo lì sopra ok e qui cosa compare? beh, compare una visione molto semplificata del progetto dove ci sono i file qua sulla sinistra il programma qua al centro e la console cioè l'output del programma qui a destra quindi con un clic solo, se andate su repl.it, fate un clic, crea un nuovo REPL in Python, vi arri arrivate qua. Allora a destra avete già un, una console eh, Python pronta e quindi potete ad esempio scrivere solito print42 e lui lo esegue. Quindi è pronto un programma, in, una, un interprete Python interattivo. Quindi se dovete solo testare un, programma, un comando ce l'avete lì. Oppure potete scrivere qua un programma. Print buongiorno, eh, print a tutti tra l'altro vedete che mentre scrivete lui si prende la briga di farvi comparire la documentazione delle funzioni che state usando che può essere utile soprattutto se stiamo usando le funzioni che non usiamo tutti i giorni quindi non siamo, non siamo sicurissimi la stessa cosa si può anche fare in PyCharm da qualche parte con un control qualcosa eccolo qua, Basta si aspetta un attimo col mouse su una certa posizione e sotto vi fa vedere qua la spiegazione di quella, della funzione, in questo caso print e i vari parametri che può ricevere ok? Eh, poi alcune cose le impariamo perché le useremo tutti i giorni altre cose invece è, è comodo a, a avere direttamente la documentazione nel punto in cui la usiamo ma torniamo al nostro repl ho scritto anche qua un programmino, magari ingrandisco un pochino il testo, vediamo se riusciamo a farlo funzionare meglio, sì. Buongiorno, l'ho scritto sbagliato, Beh, ovviamente il fatto che io abbia scritto buongiorno con l'errore di sintassi lui non se ne accorge ovviamente, perché non gliene frega niente che sia scritto correttamente in italiano, basta che sia scritto correttamente in Python. E, e, e possiamo eseguirlo facendo run, run è questo tastino verde in alto che adesso con questo livello di zoom è un tasto che fa quasi paura, perché ecco, prima ci compariva anche la, la, la frase run, la parolina Run. Allora clicco sopra e sulla destra, sempre ovviamente nella parte di output, vedo l'output del programma stesso, compreso l'errore italiano che c'è dentro. L'errore di battitura della parola buongiorno. Ok, quindi anche in questo caso eh, ho la, le stesse dinamiche, la stessa dinamica di poter eseguire. Eh, un programma, scrivere il programma a questo punto viene salvato direttamente su repl.it, non viene salvato sul mio computer, quindi rimane salvato nel mio account repl eh, e, ehm, e lo posso eseguire poi se io vado qua nel mio account my repl, eh, ci sarà questo qui, prima lezione e quindi ci sono tutti quelli che ho fatto già di prova prima, eh, c'è questo lo vado a riprendere, lo posso riaprire lo posso rimodificare, esatto, me lo ritrovo tale quale, lo posso eseguire, okay. Posso anche fare del debugging qua sopra, perché questa, dove è andata? Debugger, eh, apre la finestra di debugging, adesso qui ci mettiamo un messaggio che, scusate che non si legge a questo livello di zoom, qui c'è il file, qui c'è la modalità debugger, esatto, quindi, anche qua, posso partire con il debugging, ma se non ho messo nessun breakpoint non fa nulla. Anche qua, cliccando da qua, da qualche parte, eh, Adesso non me la ricordo come, se è il click, come si faceva a mettere un breakpoint. Eh, via, no, vabbè, non mi ricordo, scusate, lo facciamo, scusate, datemi tempo, la prossima volta ve lo faccio vedere meglio non riesco a mettere un breakpoint qua penso, mi ricordavo che il tasto destro mi dicesse toggle breakpoints ma evidentemente no Ok, lo vediamo meglio più avanti anche perché il debugging effettivamente eh, no, eh, come dicevamo a richiedere programmi un pochino più complessi eh, però anche qua possiamo fare un debugging un pochino più semplice un po' meno sofisticato di quello che abbiamo sotto, sotto PyCharm ovviamente eh, ma eh, ma comunque per fare qualcosa di veloce è estremamente molto comodo no? l'altra cosa per cui allora eh, noi useremo, potete usare entrambi i, gli ambienti di sviluppo è chiaro che questo è un, è un prodotto online quindi deve essere sempre collegato a internet perché stai lavorando su quel sito lì e ha sicuramente meno funzionalità di quelle che ha PyCharm perché ovviamente è tutto qua mentre dentro PyCharm ci sono eh, diciamo così anche delle funzionalità in più che chiaramente adesso non abbiamo visto però eh, posso, posso avere più programmi eseguire in parallelo eccetera eccetera e, e tutta una serie di funzionalità in più eh, eh, anche sulla formattazione del codice eccetera Quindi lì, PyCharm è un IDE più completo anche la versione educational che è molto limitata è sicuramente più completa come funzionalità però per svolgere i nostri esercizi va benissimo anche va benissimo anche repl eh, non qui eh, su repl non c'è nessun account di tipo educational o altro quindi potete usare la mail che volete non è un problema Ehm la cosa che volevo farvi vedere che ci servirà molto nei laboratori è questo tastino share questo tastino share ci permette di condividere questo REPL con qualcun altro in tempo reale normalmente c'era un limite tipo 2 o 3 progetti che potevano essere condivisi adesso col tempo covid hanno detto l'abbiamo aumentato fino a 50% allora questo lo useremo in laboratorio perché quando voi farete un esercizio a questo punto o lo fate con PyCharm o lo fate direttamente in REPL ma se poi avete dei dubbi fate copia e incolla, mi incollate il codice dentro il REPL e poi mi condividete questo link. Se io copio questo link me lo mandate in chat, a me insomma l'assistente che vi assiste in laboratorio, noi usando quel link possiamo vedere esattamente ciò che fate voi. Quindi apriremo sul nostro browser esattamente questa finestra, vedo il tuo codice, vedo il tuo output e quello che tu modifichi io lo vedo in tempo reale e io posso modificare in tempo reale quel file. Eh? E in più compare anche una piccola chat ma noi avremo già Slack per poter, per poter chattare Quindi quello è un modo per riuscire a vedere cosa state facendo, il programma che state scrivendo eh, Anche se siamo in posti molto diversi, molto, molto più immediato che non prendo, faccio la videata, te la mando Oppure eh, te la mando via mail, eccetera, no, io direttamente andiamo a condividere lo stesso programma Quindi questa modalità qua sarà la modalità principale con cui potremo darvi assistenza nei laboratorio Ok? Um, non registrarsi sul comporta mi sembra che se non sei registrato non puoi fare condividi e, e quindi puoi usarlo normalmente anche se non sei registrato non è obbligatorio registrarsi per creare dei REP e fare i vostri programmini però se fai condividi, visto che ti deve creare un link al tuo spazio vedi che qua c'è il mio nome eh, al, devi essere registrato per poter fare condividi se non sbaglio hm? però non è, ovviamente non è, non è obbligatorio non c'è nulla di obbligatorio eh, rispondo ai due, alle due domande che in realtà sono già state risposte dal vostro interno eh, sulla chat, cioè eh, le virgolette, io ho messo le virgolette quando ho stampato dei testi, non ho messo le virgolette quando invece devo stampare dei numeri, mettiamo 3,14 per cambiare, eh, è la differenza tra numeri e stringhe, che tra l'altro numeri e stringhe è proprio il, il titolo della prossima lezione, quindi ci addentreremo subito la, la, mh, dalla prossima volta. Su, su, su questi tipi di dati e su come si scrivono, quali sono le sintassi per rappresentare i valori numerici e i valori di tipo testo, o messaggio o string okay? ehm, sulla parte di debugging vi prometto che tornerò più tardi ma quando faremo programmi un pochino più complessi riusciamo a vederlo un pochino più in approfonditamente. Allora, finora abbiamo conosciuto una sola funzione di python, abbiamo già fatto qualche cosina questa unica funzione di python che abbiamo conosciuto è la funzione print la funzione print è eh, innanzitutto gli diamo un nome, è una funzione, quindi una funzione è una porzione di istruzioni che qualcuno ha scritto per noi che svolge un compito particolare. In questo caso la funzione print mostra qualcosa sullo schermo, mostra qualcosa sulla console, aggiunge un messaggio sul console. Ehm, questo caso, in questo caso è una funzione che è già presente nella libreria standard di Python, e, ehm, e la possiamo usare. Usare una funzione significa in gergo si dice chiamare una funzione io, o invocare la funzione e si fa mettendo il nome della funzione con delle parentesi tonde a fianco, le parentesi tonde con, eh, contengono i valori, i valori da stampare, ad esempio. Eh, tra l'altro qui questa sintassi ci fa vedere che io posso eh, usare un'unica istruzione print anche per stampare più valori in un botto solo. E quindi ad esempio potrei scrivere eh, print, eh, buongiorno, tanto per non avere fantasia, eh, dà, lo scrivo sempre sbagliato, 3,14 per dire, eh. salutiamo il signor pigreco, separandoli con una virgola. E poi posso ancora mettere non so, un punto esclamativo per dire. Ecco. Allora se faccio run, ovviamente oltre a stampare queste tre cose, mi stamperà un quarto messaggio che è buongiorno 314 punto esclamativo. La differenza qual è? Che se uso print separate va a capo dopo ciascuna. Se uso più valori nella stessa print separati da virgola, invece mette solamente uno spazio e li stampa tutti e tre sulla stessa riga. Ovviamente... Eh, ci sarà modo di far sì che la print senza nulla, cioè le print separate, possano non andare a capo e si potrà fare in modo che la print eh, con più parametri all'interno della funzione invece de vadano a capo se io lo desidero, però questo lo impariamo. Eh, ogni funzione ha il suo comportamento e eh, va, va un po', va... cioè, la sintassi è comune a tutte le funzioni, cioè tutte le funzioni si chiamano col nome e i parametri tra parentesi quale sia il significato dei parametri, che cosa fanno i valori che gli passo, ovviamente ogni funzione, la funzione print farà una cosa, la funzione che ne so, radice quadrata, ovviamente si comporta in modo diverso, non posso fare la radice quadrata di buongiorno oppure fare la radice quadrata di due o di due, tre parametri diversi, la farà di uno solo, eccetera. Eh, eh, Angel mi chiede se servono delle direttive all'inizio per richiamare le librerie, eh, a volte sì. Dipende, ci sono alcune fun funzioni che sono già predefinite, ad esempio print, se io invece volessi eh, usare una libreria matematica, devo invece importare la libreria. C'è un'istruzione che si chiama import per richiamare delle funzioni che sono presenti in alcune librerie. Eh, volendo poi ci sono anche delle librerie non standard che vanno prima installate nel compilatore e poi importate. Mm? Eh, quando parleremo delle funzioni principali ovviamente eh, vi, vi farò vedere dove si trovano. Uh, quindi la chiamata funzione è semplicemente il nome della funzione con le parentesi tonde e all'interno delle parentesi ci sono i vari parametri la funzione print, poverina, fa una cosa sola, cioè stampare, quindi non è che abbia molta fantasia nel tipo di parametri che riceve noi abbiamo già visto che all'interno della print abbiamo potuto stampare dei messaggi e così negli esempi ci è scappato di vedere che i testi possono essere, i messaggi diciamo di testo, possono essere racchiusi o tra apici singoli oppure tra apici doppi, o in italiano le chiamiamo le virgolette. Okay? Eh, entrambi sono dei simboli che nella sintassi di Python servono per delimitare una sequenza di caratteri che in Python, come in tutti i linguaggi di programmazione, si chiama stringa. Quindi una stringa è un valore di tipo testuale. Un testo, quindi fatto da una sequenza di caratteri, eh, che è diverso invece da un valore numerico. Quindi vediamo già subito che in Python possiamo elaborare dei testi, dei messaggi, oppure possiamo elaborare dei numeri. Perché elaborare dei numeri ci sembrava più scontato, ma ovviamente anche lavorare dei testi. Testi fatti ovviamente di più caratteri, più caratteri si chiamano appunto stringhe, stringa o sequenza di caratteri, però stringa è il nome, diciamo così, universalmente noto per questo tipo di cose. È indifferente usare gli apici doppi e gli apici singoli, fate quello che preferite. Il libro vedo che usa sempre gli apici doppi, eh, molti preferiscono gli apici singoli perché sono più leggeri, stancano meno gli occhi, quindi quando hai un programma lungo e l'apice singolo dà meno fastidio, quello doppio in qualche modo attira un po' troppo l'attenzione, ma è questione eh, di preferenze. E non solo, eh, ovviamente sotto le mani abbiamo anche un computer e quindi questo computer è anche in grado di fare eh, delle operazioni. Quindi io posso fare la print del valore 3, ma posso anche fare la print di un'espressione, ad esempio 3 più 4, 6 per 7, quello che sia, usando degli operatori che calcolano dei valori a partire dai dati che gli fornisco. Quindi potrò stampare anche delle espressioni eh, che, che, diciamo così, che calcolano dei valori non necessariamente noti all'inizio. Eh, quindi io posso stampare che, eh, che il famoso tau vale vale quanto vale 314 per 2, 314 per 2, che fa 6,28, dove la moltiplicazione ovviamente si usa col simbolo asterisco, tau vale 6,28, alcuni sapete che c'è il movimento per sostituire pi greco con tau perché è più utile nei conti, nelle formule, che poi alla fine ovviamente è, è, una, è uno scherzo tra matematici. Um, ok, eh, e quindi possiamo combinare eh, lo stampa di messaggi, la creazione di messaggi, di numeri oppure di espressioni che comprendono i numeri, espressioni anche complicate, eh, perché io potrei anche eh, avere delle espressioni più complicate con le parentesi, eh, con, le, con le quattro operazioni, ovviamente non, non crea nessun problema eh, all'interprete Python valutare delle espressioni anche complicate, quindi io se io se questa cosa qua potrebbe essere, a sua volta lo posso mettere, non so, a 3-4 potrei scriverlo come 3 più... 0,14 il tutto, chiusa parentesi, per 2 e così via, lo posso complicare a, a piacere 1 no? cioè più 2 lo scrivo come 1 più 1 e ovviamente fa sempre la stessa cosa ma è solo per dire che ovunque come principio generale ovunque compare un singolo numero posso sempre metterci un'espressione complicata e, e quindi a sua volta questo, ogni singolo numero può essere sostituito da un'espressione ancora più complicata e così via, non c'è Nessun limite. Il limite, attenzione, è un limite un po' mio alla comprensione e soprattutto dobbiamo capire cosa stiamo facendo perché qui abbiamo delle parentesi tonde che sono le parentesi tonde che delimitano l'espressione matematica e altre parentesi tonde che invece sono questa qui in fondo e quella all'inizio che invece delimitano la chiamata alla funzione print. Quindi lo stesso simbolo, aperta tonda e chiusa tonda, ha significati diversi. Qui dobbiamo contare bene le parentesi in modo da essere sicuri di pareggiarle, essenzialmente. Um, allora, rispondo a un paio di domande. Uh, Mattia mi chiede qual è il comando per importare codice di un altro file nello stesso progetto? Si chiama import, anche questo. Però non, diciamo così, è un po' al di fuori, forse lo, lo accenneremo verso la settimana 8 9, ma per il resto del, del corso ci basterà un, fare programmi su un file solo. Um, e Jacopo invece mi chiede che differenza c'è all'interno della funzione print, aggiunge la virgola per dividere i valori piuttosto che usare semplicemente lo spazio. Allora, eh, io devo, allora immaginiamo di voler scrivere 3 e 4, okay? Se questo è quello che tu vuoi scrivere, questo non funziona, perché questo non è, correttamente, non è una sintassi corretta. La, corretta. la sintassi della funzione print mi dice, stampi, i dove era qua? Aperta tonda e una serie di valori separati da virgole. Ok? Allora, eh, qui non hai un valore, perché 3 spazio 4 non è un numero, non sono neanche due numeri, cioè questo spazio qui crea un errore, un, un, una, una sintassi non valida. Allora, per stampare 3 e 4, devi scrivere 3,4 perché stampi due valori, stampo un 3 e poi stampo un 4, altrimenti puoi stampare, virgolette, 3. 4. Allora li trasformi in testo, come fosse un messaggio scritto, e a questo punto questo 3 e questo 4 non sono più dei numeri. Non sono più dei numeri, ma sono semplicemente dei caratteri che potrebbero essere a ah, tutti, 3, spazio, 4, è la stessa cosa. E quindi lui questo spazio fa parte del messaggio, mentre questo spazio fa parte della sintassi Python. Ok? Ehm... In più, se io dovessi scrivere buongiorno 314 no, senza questa virgola, dici metto solo lo spazio, però il 314, dove lo metto? Lo metto dentro le, dentro le virgolette? Funziona. Però se anziché 314 ci fosse questa espressione qui, non potrei metterla dentro le virgolette, perché altrimenti mi stamperebbe quell'istruzione lì con le parentesi, con i più, anziché il valore calcolato. Ok? Ehm... Poi state litigando sulle, sulle virgolette doppie, e sulle virgolette singole, è chiaro che se io devo stampare un simbolo di una virgoletta, eh, come dite voi, io se devo stampare ciao, scritto così ovviamente non funziona. Se volessi stampare ciao, io apro le virgolette poi dentro c'è questo ciao, ovviamente non capisce nulla perché questa virgoletta non viene, lui non può capire che la voglio stampare, lui capisce che sia la fine della stringa precedente. Allora si può giocare in due modi, o giocando sulla dualità delle virgolette, quindi se devo stampare gli apici singoli, li stampo e li racchiudo in una stringa con gli apici doppi, oppure racchiudo in una stringa con l'apice singolo un messaggio che contiene l'apice doppio. Dov'è qua? Adesso mi sono perso la parentesi tonda, e l'altra così. E quindi è una stringa che inizia con l'apice singolo e quindi viene terminata l'apice singolo. Se dentro c'è un apice doppio, bon, lo stampa. Oppure, come dice Mattia, uso un backslash per fare l'escaping della lettera. Ma non complichiamo troppo le cose perché non siamo ancora, diciamo così, non, non appassioniamoci troppo al dettagli. No? Cerchiamo di cominciare a capire diciamo, il quadro generale. Ehm... Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di altri programmi. Ecco, volevo solo chiudere con, con questa slide qua che eh, ci permette di distinguere su due tipi molto diversi di errori, visto che abbiamo cominciato a scrivere un po' di istruzione, abbiamo visto che alcune volte funziona, altre volte non funziona. Allora, finora, gli errori che abbiamo trovato, erano tutti errori di sintassi. Cioè, ho scritto 3-4 con uno spazio, ho dimenticato di chiudere la parentesi, non ho bilanciato bene le virgolette. Allora, erano tutti errori che venivano bloccati nel momento in cui provavo ad eseguire il programma. Ehm... Il eseguire il programma, il, il, il compilatore, l'interprete cioè, dice no, il programma non è corretto. Quindi, eh, come, così come se io scrivessi, che ne so, print con la P maiuscola. Ecco, no, la print si scrive con la P minuscola, se la scrivo con la P maiuscola, lui non è un errore di sintassi, ma mi dice che la funzione non esiste a un certo punto. Attenzione, il nome print non è definito. Cioè, non so cosa intendi tu con print con la P maiuscola. Infatti, qua me lo segnala anche. Attenzione che c'è un nome print non definito. Questi sono gli errori, come appunto abbiamo detto, di sintassi, cioè non segui le regole con cui va scritto correttamente un programma Python. Non, in, non bilanci bene le virgolette, non bilanci bene le parentesi, chiami delle funzioni che non esistono e cose di questo genere. Questi sono facilissimi da correggere, perché già mentre scrivi il programma di solito lui te lo segnala in rosso, o se no ti fa vedere un bel messaggio e non vai avanti se non lo correggi. Quindi sai esattamente dove l'errore te lo indicano già lui. Sono gli errori a tempo di compilazione, o errori di sintassi, questi sono quelli facili. Poi quando tu hai tutto a posto, cioè il tuo programma parte, è, è, è, inizia la parte divertente che, che è quella degli errori logici. Cioè il programma parte, lavora e stampa il, il valore sbagliato. No, il nostro fioraio ha venduto dei fiori, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro il valore medio 8 euro. Ma come? Se non tutti a 5, come ha fatto a venire 8? Ecco, a quel punto non c'è nessuno che ti aiuta, nel senso che il tuo programma è, è un programma corretto in Python, è fatto da istruzioni corrette in Python, ma quelle istruzioni non calcolano ciò che pensavi tu. Hai spiegato qualcosa al computer e il computer ha capito, non la uso questi termini, ha capito la cosa diversa, una cosa diversa, o meglio, sei tu che credevi di aver detto una cosa al computer in realtà ne hai detto un'altra. Quando va bene l'errore è madornale per cui il programma proprio si pianta quando va male l'errore è sottile per cui sembra giusto ma è un pochino sbagliato oppure è sbagliato solamente in alcuni casi allora lì diventa sempre più difficile da correggere quando incontreremo degli errori logici e li potremo fare quando avere dei programmi un pochino più complicati è lì che entra in gioco tutta la funzionalità di debug cioè come facciamo a andare alla caccia degli errori logici perché l'IDE mi dice che va tutto bene è tutto verde, non c'è nulla di rosso, non c'è nessun errore visibile, però fa la cosa sbagliata e, e allora devo andare a, a, a interagire col programma mentre viene eseguito per capire qual è il punto esatto in cui sbaglia, sbaglia, no, non il programma sbaglia, in cui io ho sbagliato a scrivere una certa istruzione quando in realtà dovevo fare una cosa diversa, poi noi diciamo così, come scorciatore diciamo il programma sbaglia, ma siamo ben coscienti che l'unico che può sbagliare siamo noi qua ok quindi su questo chiaramente sarà, sarà divertirci quando avremo un pochino più padronanza del linguaggio qui ci sono alcuni esempi di cose che potete provare a scrivere e vedere eh, come vengono segnalate dai vari IDE quindi sia da PyCharm che da REPL eh, sia eventuali errori appunto in cui magari dimentico un pezzo faccio una divisione per zero eccetera allora sono errori che vengono saltano fuori in esecuzione perché scrivere questo è perfettamente lecito ma poi quando cerco di calcolarlo ovviamente genera un errore hm? questi sono ancora errori ovviamente molto, molto facili eh, questo errore l World è anche difficile da leggere manca la l chi se ne accorge? Eh, boh, magari qualcuno se ne accorge in questo caso vabbè, è facile vedere che ho scambiato. ma il programma, immaginate che il compilatore non potrà mai sapere che io ho sbagliato a scrivere Word anziché Word, eh, non, è, non rientra nelle sue capacità, no? nel fatto di sapere se il valore che sto stampando è quello che volevo oppure no, questo sarà poi il nostro, il nostro lavoro. Ok, allora questa è una prima bozzata, tanto per prendere un pochino di familiarità con gli strumenti, Ok, adesso spero che eh, magari anche gli altri problemi di installazione che, abbiate, eh, che avete avuto col programmi, riusciamo a risolverli, tanto questo giovedì il laboratorio sarà ancora in buona parte, anzi 99%, sui diagrammi di flusso, quindi possiamo usare anche un pochino i giorni di questa settimana per cercare di limare e risolvere i problemi con PyCharm. Repl vi funziona subito perché basta collegarsi al sito e quindi potete sicuramente, eh, no che non manda in crash il PC 1-0, diviso prova cosa fa e poi me lo dici. Eh, e dicevamo eh, Repl potete usare comunque anche se eh, avete avuto dei problemi a installare PyCharm oppure Python e cercheremo questi di risolverli non è facile risolverli perché mh, bisogna proprio andare a vedere dove vi dà l'errore, cosa avete installato, cosa avete fatto e quindi non, perché non c'è eh, diciamo la ricetta eh, per, per capire eh, che cosa è successo sul vostro computer allora giovedì abbiamo eh, il laboratorio, eh, tra, entro questa sera pubblicherò sul sito del corso il testo del laboratorio, ce n'è già uno ma lo devo modificare perché il, il test, la formulazione del primo esercizio è un po', un po' contorta come italiano, quindi lo correggo un attimo, entro questa sera aggiorno il testo così da domani diciamo, potete cominciare a guardare il testo del laboratorio e così giovedì quando arriviamo eh, lo, ehm, magari l'avete già visto, se avete già pensato, avete magari cominciato a farlo, e quindi diventa anche più proficuo, diciamo così, lavorare insieme quell'ora e mezza. Eh, L'ultima cosa, eh, domani, all'inizio della lezione di domani mattina. Eh, vi parlerò anche un pochino in dettaglio di come praticamente si svolgerà il laboratorio perché qui bisogna un po' mettersi d'accordo anche sugli strumenti come fare a, a avere assistenza remota eccetera eccetera quindi domani nella prima mezz'ora dedichiamo questo e poi andiamo avanti in quel capitolo che si chiama eh, appunto eh, numeri e stringhe che è l'unità 2 di programmazione in Python scusate se ho sforato di quei 3-4 minuti e... Eh... Buona serata a tutti e ci vediamo domani.